Giuseppe Garibaldi come incontrò Anita? Sembra che Garibaldi abbia visto Anita con un cannocchiale da lontano e fu subito affascinato dalla sua futura moglie. Si racconta che lui appena la vide gli disse tu sarei mia famosissima e la relazione d'amore fra Garibaldi e la sua amica. Ciao, ai prossimi video. Vi aspetto.